Eccoci, ciao, ci siamo, sì. stranamente ci siamo trovati subito. Allora, noi siamo qua in realtà con qualche minuto d'anticipo sulla piattaforma Instagram di Editori La Terza, perché ogni giorno, a mezzogiorno, appunto in questo stato di emergenza, di necessità, gli autori La Terza si incontrano, incontrano gli editor, incontrano degli interlocutori, diciamo così, di volta in volta diversi per parlare di libri per parlare di questioni d'attualità, questioni legate al grande catalogo La Terza, in questo caso con Carlo Greppi. Noi cominciamo ovviamente tra qualche minuto aspettando il, mezzo, il mezzogiorno diciamo così, così era stabilito, ma intanto anticipo che oltre al fatto che Carlo Greppi appunto che è uno degli storici eh, di nuova generazione diciamo così più noti, seguiti, ormai anche davvero a tutti gli effetti anche uno che scrive. Eh, narrativamente di, di storia. Eh, L'età dei muri è stato un notevole successo di, di, di pubblico, di, di critica, ed è un libro pubblicato da Feltrinelli, ma ancora più recente è un libro utet, a cui facciamo riferimento magari tra poco, che si chiama La storia ci salverà, perché forse ci torna utile anche come riflessione in questo, in questo momento eh, specifico. Però voglio dire che domenica, domenica prossima avrebbe dovuto tenersi, cosa che a me eh, ovviamente fa avrebbe fatto molto piacere una lezione di storia conclusiva del ciclo di quest'anno. Dico per chi non è romano che, e non solo romano, poi in realtà perché le lezioni di storia ormai sono un format che circola in tutta uh, la penisola. Le lezioni di storia appunto sono tenute da, da importanti storici. Tutto è cominciato all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel lontano ormai 2006, se non sbaglio. Io ero su quel palco a condurle dalla prima edizione e quest'anno avremmo fatto comunque un record, non solo diciamo, avviandoci al quindicesimo anno consecutivo e nell'auditorio parco della musica davanti a 1200 persone che vengono ad ascoltare lezioni di storia la domenica mattina alle 11. Ma in questo ciclo forse avremmo ospitato su quel palco il più giovane degli storici finora, nel senso che sempre sono stati dei maestri, naturalmente, no? della generazione di mezzo, della generazione più adulta. Carlo Greppi, che appunto è uno storico nato negli anni Ottanta, sarebbe probabilmente stato in assoluto nella, in tutte le lezioni di storia il più giovane storico, e avrebbe tenuto una lezione sul muro di Berlino, perché quest'anno abbiamo scelto un tema, che è quello delle opere dell'uomo, quindi dalla reggia di Versailles, tornando indietro alle piramidi e passando dal Colosseo, un'opera dell'uomo e anche quel famigerato muro di cui abbiamo celebrato la caduta proprio l'anno scorso nel novembre. L'età dei muri, appunto, è il libro di Greppi che parla di muri nel passato, nel presente, quindi era perfetta come eh, lezione, tanto più secondo me avremmo avuto una suggestione aggiuntiva a cui magari tra poco arriviamo, e cioè eh, che Carlo Greppi, come d'altra parte anche, questo vale anche per me, beh, non abbiamo un ricordo diretto della caduta del muro di Berlino, è eh, un ricordo mediato dalle immagini, forse un ricordo di cui ci siamo appropriati, ma che non era appunto proprio impresa diretta, no? la nostra partecipazione consapevole a quell'evento. Quindi era anche interessante il fatto che si misurasse con quell'evento uno storico che non poteva avere un ricordo appunto di un, di un, di un fatto che pure ha segnato così eh, l'immaginario. Allora, intanto saluto Carlo, ormai abbiamo superato Ciao. il mezzogiorno. Ecco, allora ti chiedo una prima cosa e ti chiedo uh, una cosa che parte da un sondaggio che è stato lanciato su Instagram. Su Instagram, come succede anche su, su altri social, si fanno dei sondaggi agli utenti era stato chiesto se il virus ha uh, reso necessari i, i confini, ha dato la sensazione che i confini fossero necessari e ovviamente una grande maggioranza degli utenti, l'80%, adesso insomma, vado un po' a spanne, ha detto che ovviamente no, non è che il virus ci ha ricordato l'importanza di avere dei confini. Ecco, parto proprio dalla suggestione, eh, te la lancio così, muro-confine, no? di fronte a un virus nessun muro, nessun confine sembrerebbe reggere. Questa, se vuoi, è una considerazione ovvia, forse la più banale, però credo che ci abbia proprio messo davanti questa verità inoppugnabile, cioè che nessun confine può dividerci da un virus. È vero che in questo momento io e te parliamo da due città diverse e i confini in cui siamo chiusi, reclusi, come tutti quelli che ci stanno ascoltando, sono i confini di casa nostra. È una barriera protettiva in qualche misura necessaria in un'emergenza sanitaria però ci accorgiamo dai dati che stanno esplodendo negli Stati Uniti e dappertutto, che quella illusione di fermarsi dentro come dire, uno spazio blindato, di chiudersi dentro uno spazio blindato in termini nazionali, anche con un grado, se vuoi, di irrisione o di ironia piuttosto gratuita di alcuni capi di Stato, beh, tutto questo è venuto giù eh, in queste settimane e ci dà proprio invece la sensazione anche un po' angosciante che non ci si può difendere tirando su barriere. Tu che cosa hai pensato in questi giorni quando magari hai sentito capi di Stato che si appellavano diciamo così all'eccezione italiana e che quindi in qualche misura supponevano di essere al riparo? Ma eh, innanzitutto grazie Paolo per, per dialogare con me, grazie a Editori La Terza per questa bellissima iniziativa che in qualche modo supplisce all'impossibilità di fare incontri in presenza e non avevo realizzato il fatto che sarei stato il più giovane. Eh, Lecture delle lezioni della terza speriamo, speriamo di, di rimediare no le cose che stai dicendo sono, sono insomma sono completamente in linea con te e credo che sia una grande vittoria una grande tragica vittoria della natura sulla cultura e noi storici ovviamente lo diciamo da anni e tra l'altro in maniera piuttosto curiosa è proprio negli anni Ottanta che, che come dire ci si è molto focalizzati su, sul tema delle Comunità, comunità immaginate delle invenzioni delle tradizioni come dire gli storici ci hanno ricordato egregiamente come le, le comunità nazionali che noi diamo un po per, per scontate che tendiamo a percepire quasi come naturali siano delle costruzioni culturali e così come i confini che in alcuni casi come dire corrispondono all'orografia all fiumi mari eh, catene montuose per cui in qualche modo hanno una parvenza di giustificazione appunto, orografica ma, ma sono comunque sempre opere dell'uomo appunto e questo virus può, per, per uno storico è sempre molto scivoloso come dire, parlare di presente perché il presente sfugge è anche un'interpretazione come dire in qualche modo sedimentata però è piuttosto evidente fin dai primi giorni eh, e, e fin dalle prime dichiarazioni piuttosto frettolose de, della politica della paura che, che addirittura all'inizio si lamentava del fatto che venissero chiusi i confini, poi pretendeva che venissero chiusi i confini in maniera piuttosto schizofrenica, è appunto piuttosto evidente il fatto che, che, che la natura se ne frega dei confini, è la natura di un virus, ma è, come dire siamo, siamo esseri viventi anche noi, siamo, siamo, siamo degli animali anche noi e, e per cui ci, ci troviamo un po', un po' come dire rinchiusi nelle gabbie che ci siamo creati nel bene e nel male. Eh, credo che il più grande messaggio, ma siamo in tanti a dirlo in questo periodo, il più grande messaggio di questa, di questa crisi sia quello che i problemi vanno risolti in maniera globale, di qualunque problema si tratta. Questo, come dire, in questo caso è di una schiacciante evidenza, ma vale per gli aspetti economici, eh, per gli aspetti sociali, per gli aspetti più eh, anche culturali. Eh, non so, questa è la prima, la prima sensazione che ho sulla base delle tue sollecitazioni. Beh, dunque, la lezione che dicevamo, quella del, del 29 marzo, che chiudeva questo ciclo Le opere dell'uomo, sarebbe stata incentrata sul muro di Berlino. Ti chiedo anche qua una cosa, se vuoi, ovvia, ma è, è, secondo me è un punto di partenza interessante. Cioè l'illusione prospettica, però abbastanza maturata diciamo, abbastanza nell'immediato, che quello fosse l'ultimo muro della storia contemporanea. Cioè l'ultimo grande muro, in fondo, quando si giocava con le eh, misure del Novecento, c'è stato tutta, come sai bene, una, così, un tentativo costante, anche spesso corretto, ricorretto, di datare l'inizio e la fine di un secolo oltre il suo inizio effettivo o oltre la sua fine effettiva, o anticipandone diciamo così, la fine, e quindi adesso senza stare qui a cavillare, però il suo secolo breve che cominciava con, con, la, con la Grande Guerra e che finiva appunto con la caduta del muro. Che sia finito o no il Novecento nell'89, mi verrebbe da dire, pur non essendo uno storico, che mi sembra che il Novecento è finito molto più tardi, o forse non ha ancora smesso di finire. Però diciamo che quelle. Ma forse finisce adesso, cioè mi verrebbe da azzardare che il Novecento finisce adesso, con vent'anni di ritardo, perché il paesaggio che abbiamo. Davanti potrebbe essere un paesaggio abbastanza irriconoscibile, certo ben più irriconoscibile di quello che avevamo davanti all'inizio degli anni 2000, ma insomma adesso senza giocare troppo con le date. Per te, eh, eh, ecco, ragionando sul muro di Berlino, anche nel cantiere dell'età dei muri, hai avuto l'impressione che quello potesse essere percepito dall'umanità dell'89 come l'ultimo muro possibile? Magari ecco, che, un, che una parte dell'umanità si fosse illusa, almeno quella occidentale, europea, che fosse l'ultimo muro, oppure no? Ma guarda, io addirittura hai esordito ricordando la nostra età, io te siamo praticamente anni, eravamo dei bambini eh, quando il muro di Berlino eh, è venuto giù e, e ovviamente no, no, non comprendevamo appieno quello che stava capitando. Io ricordo mio padre che, come racconto in apertura del libro, che mi portò un pezzo di muro spiegandomi appunto eh, il carattere epocale di, di, di, di quella rottura. Ovviamente col senno di poi, eh, avendoci riflettuto poi da adulto, eh, il carattere epocale soprattutto per l'Europa, nel senso che eh, il crollo del muro di Berlino spalancò eh, la fattibilità di un'Europa unita, di un'Europa occidentale unita, senza confini al suo interno, cosa che in effetti poi Schengen ci ha, ci ha regalato e noi siamo cresciuti, io e te in particolare, insomma la nostra generazione è cresciuta in quell'Europa lì, eh, vedendo come dire diventare inutili per noi, eh, sottolineo questo, questo pericolosissimo, scivolosissimo noi, per noi confini, i confini interni, mentre per loro, mettendolo tra mille virgolette, cioè per chi non era nativo europeo, sono, sono rimasti e come. Addirittura in pochissimi osservatori, su tutti Naomi Klein, eh, che tra l'altro ha pubblicato un libro di recente, però pochissimi osservatori si sono resi conto del fatto che in realtà eh, parecchie barriere stessero venendo su già nei primissimi anni 90, su tutti, su tutti appunto il cosiddetto muro di Trump, che è il muro di Bush, di Clinton, di Obama è il muro di tutti quelli che l'hanno preceduto appunto a partire da, dall'inizio degli anni 90, e, e per cui credo che quest, questa come dire, considerazione debba farci interrogare molto in profondità su, su, su quello che noi percepiamo come, come una conquista, che lo è stata in effetti, però ripeto per l'Europa, mentre, mentre success, nel successivo trentennio la, la stragrande maggioranza dell'umanità si è trovata in qualche modo costretta costretta all'esterno di barriere costruite contro di loro, perché forse il tratto più, più da sottolineare è la differenza tra il muro di Berlino che, che era, venne tirato su come una barriera ideologica, eh, di, di protezione, si chiamava la barriera di protezione antifascista contro il mondo capitalista, eh, poi eh, ovviamente era tutto un discorso di propaganda, però c'era in effetti un, un enorme scontro tra le due superpotenze e eh, la guerra fredda. Quel, quel mondo lì non c'è più, è un mondo molto più frammentato quello in cui noi viviamo, e se c'è qualcosa che hanno in comune sostanzialmente tutti i muri e molti dei confini del nostro tempo è il fatto che, che servano fondamentalmente a tenere fuori chi ha un reddito inferiore, senza, far, senza girarci troppo intorno. Adesso, scusa se finisco solo, questa, questa emergenza sanitaria tira in ballo un'altra questione, una questione che non è assente nel passato, eh. Gli stessi muri dei ghetti costruiti dai nazisti erano goffamente inizialmente anche e soprattutto presentati come delle operazioni sanitarie, ma ovviamente era, era una schifosa bugia. Però, eh, però come dire c'è un nuovo elemento che è entrato in maniera prepotente nel, nel discorso pubblico e che per cui fa apparire, mi sembra, molto… molto vecchie stantie le discussioni precedenti sembra, sembra che sia tutto in qualche modo sfumato in un passato che non riusciamo bene, bene a, a decodificare almeno per me è così i dibattiti dell'anno scorso due anni fa sembrano invecchiati improvvisamente e le, leggo i commenti scusate non sono molto multitasking essendo, essendo maschio sì ma il muro di Berlino serviva soprattutto a fermare l'immigrazione dei cittadini della DDR assolutamente sì sì, sì. sono totalmente d'accordo c'era cioè era di fatto un campo di internamento ideologico la DDR e in generale il blocco sovietico in, appunto in uno sconto raccontato e percepito da moltissimi cittadini del mondo di allora come uno sconto ideologico c'è qualcuno credo adesso non ricordo forse il nome mi pare Gianluca a un certo punto no dice ho vissuto il periodo del crollo del muro, ma le aspettative future del dopomuro e del nuovo millennio sono state disattese, perché non solo come dire un evento simbolico come uno scarto tra decennio e decennio, adesso siamo entrati negli anni venti, per dire che chi si poteva aspettare a capodanno del 2020 che saremmo entrati così negli anni venti, nei nostri anni venti e abbiamo celebrato un capodanno qualunque, invece non era evidentemente un capodanno qualunque, ma eh, il 2000, per esempio, no? ti ricordi l'attesa anche accentuata da quel fattidico millennium bug che poi non, si, non ebbe effettivo riscontro. Ma quell'89, diciamo così, segnava la fine di un decennio, gli anni 80, che probabilmente senza quell'evento leggeremo in tutt'altro modo. Adesso non voglio aprire un dibattito sugli anni 80 in Italia, e in Europa, in Germania, ma certo è come se poi la caduta del muro retroattivamente illuminasse quel decennio e ce ne desse un'altra chiave di lettura. Però ha ragione Gianluca quando dice le aspettative, che aspettative aveva generato quel crollo? Immagino che tu nella lezione avresti parlato sicuramente anche dello sconcerto, dello stupore, della meraviglia, della commozione, perché tutti ricordiamo le immagini no? delle persone che picconavano quel muro con un entusiasmo proprio che era commovente, anche tu riguardi quei, quei segmenti di video del telegiornale resti comunque. Segnato, no? ecco, pur non avendone memoria diretta come molti delle generazioni nuove. Allora voglio dirti che, che aspettativa aveva generato ed eventualmente che illusioni e quanto e come, secondo te, poi sono state disattese. Ma guarda, vado per assonanze. Se, se pensi che in parallelo, eh, parlavi giustamente degli anni Ottanta, in parallelo si era appena frantumata miseramente eh, l'alta grande illusione, il sogno di un'Africa unita. Eh, c'è stato il processo di colonizzazione africana che fondamentalmente va dal 60 all'80 e, e, e che frantuma a sua volta mentre appunto l'Europa si illude che, che ci sarà che una parte dell'Europa si illude che ci sarà un mondo aperto senza confini in realtà in altre aree del mondo eh, succede tutt'altro appunto penso che comunque gli anni, gli anni eh, appena trascorsi insomma nei primi anni 80 le dittature sono onnipresenti ancora, ancora eh, in Europa e eh, in Sud America e eh, in Asia e eh, ovviamente in Africa per cui eh, come dire io credo che quell'euforia in qualche modo sia stata fondamentale e vada recuperata eh, intanto però, qualcuno che di i Confini se ne intendeva che ha avuto iniziative profetiche del superamento degli 80 c'era Alex Langer assolutamente sì eh, ha scritto delle pagine da, da, da veramente da da appendere nelle nostre case, prevedendo peraltro il mondo in cui viviamo, un mondo sempre più frammentato e più, più chiuso appunto nei, nei confini nazionali che si, si pensava che, che si sarebbero superati. Eh, non lo so. Secondo me quell'euforia ci insegna anche molto come la storia, mentre accade, sia di difficile decodificazione. Eh, appunto Sicuramente era, era, era genuino come dire, lo spunto dei giovani tedeschi dell'est e dell'ovest che si, si, si riversarono a prendere a picconate quella barriera, e poi di tutti i turisti che, che si accodarono, e sicuramente quella generazione lì ha vissuto in maniera appunto eh, genuina eh, quel momento. Quello che abbiamo avuto noi in eredità è stato un momento di, di, di, di, di pausa, in cui in effetti c'è stata una grande libertà di circolazione interna all'Europa e continuo a sottolineare questo aspetto anche per chi si, si è connesso da poco, eh, perché invece così non è assolutamente stato eh, per, per il resto del mondo. La nostra comune amica Egia Bascego insiste da, da tempo su, su, su questo tema del valore del passaporto, il nostro passaporto quanto vale è un comune amico, un amico scusate questo, questo gioco di rimandi Abdullah Ahmed cittadino italiano eh, doveva tornare in Somalia eh, dopo 12 anni di, di, di lontananza dalla sua famiglia ed è stato fermato qualche settimana fa quando è iniziata l'emergenza coronavirus è stato fermato eh, all'aeroporto di Parigi rimandato indietro in quanto italiano per cui come dire, il parossismo di tutto questo discorso cioè una persona che non ha avuto diritto alla libera circolazione partendo dalla Somalia si è fatto sette mesi di viaggio eh, dovendo andare di galera eccetera eccetera solo perché il suo passaporto era carta straccia ovviamente non per colpa sua una volta che ha ottenuto il passaporto forte che tu, quello che tutti sognano il passaporto rosso che noi abbiamo quel passaporto gli si è ritorto conto e se, chissà quante storie di questo genere stanno capitando mentre noi parliamo allora ho visto qualche altro commento, no? uno sulla decolonizzazione effettiva che purtroppo non c'è mai stata a mio parere, eh, pensiamo allo sfruttamento delle risorse economiche evidentemente, un'altra invece su una suggestione eh, che riguarda proprio la, la natura dello storico a cui alludevi prima, lo storico ci vede benissimo da lontano ma nel presente corrente è fortemente mio e non credo solo lo storico, forse eh, qualunque cittadino anche il più avvertito non riesce a cogliere no? l'entità degli eventi, il contraccolpo che avranno nel futuro, altrimenti avremmo, diciamo così, degli occhi che guardano lontano, invece riusciamo effettivamente solo forse a guardarci un po' alle spalle. Un, un segmento di questo racconto legato ancora un, per un po' magari al muro di Berlino, poi secondo me conviene, anche proprio in ragione diciamo, delle sollecitazioni che arrivano, di allargare lo sguardo sui muri della contemporaneità. Qualcuno diceva, mi pare eh, Gaia, se non sbaglio, Lucia Gaia, no? i muri fisici intraeuropei di filo spinato perdurano, anzi sono tornati. ma magari ci arriviamo tra un attimo. No? Volevo chiederti una cosa che ha a che fare con una suggestione anche un po' letteraria cinematografica. Uno dei film che per me hanno avuto un peso non è solo le vite degli altri, ovviamente che ci dava la misura della vita quotidiana eh, negli anni del muro, va bene, è un film molto cupo, straordinario, insomma veramente di grande impatto, ma un film invece più lieve che ho recuperato tardi che si chiamava Goodbye Lenin, sicuramente te lo ricorderai, certo, la sì, storia sì. di due ragazzi se non sbaglio, insomma comunque due fratelli o quello che fossero, insomma è così, che hanno una mamma malata chiusa in casa proprio nei giorni in cui viene giù il muro di Berlino e cercano di nasconderle l'evento. No? In un tempo meno avvolto, meno invaso dall'informazione, forse si poteva anche giocare mantenendole in casa i cetriolini sott'olio o diciamo dandole la sensazione che nulla fosse cambiato. Te lo, te lo sottopongo come spunto perché una delle parti del racconto che mi hanno sempre più incuriosito è proprio quella che poi a un certo punto è stata addirittura ribattezzata ostalgia, cioè la nostalgia. Uh, di un mondo diviso, che è un paradosso che per noi forse è addirittura incomprensibile, ma faccio un ultimo riferimento diciamo, di natura extra storiografica, mh, un racconto di uno scrittore che come sai amo, amo molto, che si chiama Antonio Tabucchi, in un libro intitolato Il tempo in vecchia in fretta, eh, inventa un personaggio che dice, e lo dice senza vergognarsene, che nostalgia del muro, perché il muro chi arriva? Il muro eh, nella sua, diciamo così, nel suo dividere il mondo ci faceva capire da che parte potevamo stare. Ovviamente è un paradosso a cui Tabucchi non aderisce incondizionatamente, ma quel personaggio è comprensibile. È un vecchio signore che torna a Berlino e dice io il mondo non lo capisco più. Il muro mi consentiva di capire il mondo. No? Ecco, vorrei che tu la sviluppassi nella direzione che credi. Talvolta un muro, pur nella sua stortura, nella sua assurdità, nella sua abnormità, divide anche per schemi il mondo, no? per cui lo rende più facilmente leggibile. Detta in altri termini se vuoi, il mondo diventa molto meno facilmente leggibile senza, senza un muro e quindi sicuramente anche più, più, più, più sconcertante, più stupefacente, perché quella divisione ti aiuta anche a incasellare, a inquadrare ideologicamente appunto, le strutture, i piani, i, i modi di sentire e di capire. Ma sì, guarda, eh, come dire, riprendo il tema generazionale, non, ovviamente non ci possiamo arrogare il diritto di parlare a nome, a nome della nostra generazione, ma, ma sicuramente appunto eh, noi ci siamo più volte stupiti eh, del, fatto, come dire, del, del portato ideologico che, che ha avuto il Novecento fino appunto a quella che, che molti ritengono, ritengono la sua fase finale, appunto il crollo del blocco comunista. Eh, con, con il suo manicheismo sfrontato è, è veramente a, a tratti per noi, noi comprensibile. In molti dicono che, appunto, di rimpiangere parzialmente quel, quella chiarezza di vedute che c'era appunto quando si, si percepiva come dire, il sogno del socialismo da un lato e il disastro del capitalismo dall'altro, se, se, se visto nella prospettiva della nostalgia i muri del presente secondo me non ci permettono come dire, di traslare questo, questo ragionamento, perché, perché sono innanzitutto volti, come giustamente sottolineava un commento prima, eh, in maniera appunto eh, come dire, che evoca il muro di Berlino, eh, a fermare le persone. E, e allora sicuramente come dire, forse c'è di nuovo una spaccatura ideologica, eh, ma non ci, non ci ritrovo come dire, il difetto del manicheismo che, che, ha, che ha avuto lo scontro del mondo bipolare. Nel senso che in quel caso erano due, due sistemi di governo che in qualche modo cercavano di, di, di, di, di ampliare le, la, le loro rispettive aree di influenza come delle piovere. In questo caso sono proprio due idee di mondo che si fronteggiano. Quella, quella a cui credo io e quella che, che, che permette a tutte le persone di circolare liberamente. Eh, ovviamente al netto delle, delle crisi eh, che, che stiamo vivendo, che, che non erano neanche prevedibili. E quella invece propugnata appunto dall'internazionale da, da, da nazionalista e dalle nuove estreme destre che, che sono emerse in questi anni, eh, pretende un mondo chiuso in cui, in cui le persone non abbiano libero accesso ai paesi, ai paesi in, questo caso, in questo caso europei. Mentre parlavi, Yuri scrive: Cosa ne pensate che molti cittadini in Russia dichiarano di avere nostalgia dell'Unione Sovietica? È quella forma di nostalgia, come dire, che si applica a un passato e lo, lo idealizza, perché quel passato dava delle certezze, evidentemente, no? E poi anche Fulmine è interessante baccia, baccia. Vai, vai. Vai, vai, vai. No, no, vai tu, vai tu. No, dicevo solo, ecco, aggiungo che Fulvia dice che mio padre era un comunista convinto e penso che sia stato un bene che non abbia visto il crollo del muro, e non avrebbe letto. Capisco anche questo, cioè è ovvio che è uno sforzo, se vuoi, così, di, di proiezione intellettuale, però posso capire una persona che di fronte a quel muro che viene giù sente di perdere delle certezze, così come oggi certo. un cittadino della Russia che ha memoria dell'Unione Sovietica e che forse si sentiva più sicuro, più protetto, non lo so. Ecco, insomma, riesco yeah. a capire... Non leggo eh, l'autore del commento l'ultimo, ma, ma leggo il commento io rimpiango gli slanci ideali del Novecento, forse perché la, la formazione è frutto della cultura del secolo breve. Adesso mi sento sempre fuori posto e condivido appieno. Anche io rimpiango gli slanci ideali del Novecento, eh, sicuramente mi sono espresso un po' male prima. Come dire faccio sempre un po' fatica a, a, a capire come, come appunto nel Novecento in molti vi, eh, come dire, impersonificarono quegli slanci ideali in, de in dei sistemi di governo specifici. Penso, si parla di un'Unione Sovietica, appunto penso, eh, tu prima citavi Tabucchi, penso a Calvino, che, che come, come tanti altri nel 1956, quando vengono fuori i crimini di Stalin eh, al ventesimo congresso del KUS e quando, e quando con, con la feroce repressione della rivolta eh, ungherese esce dal PC, delusissimo da quello, da quello che, che, che, che scopre, appunto come lui tanti altri. Appunto, ritengo che, che quegli slanci ideali che si sono stati ovviamente traditi totalmente in Unione Sovietica eh, vadano assolutamente recuperati. Anch'io credo che ci sia una carenza di, di, di, di, di cultura alta come dire, a ogni livello della società, che probabilmente anche dovuta eh, alla fine del Novecento. Spero che noi ci inventeremo nuove forme per, appunto, per ridare vita a quello slancio ideale. Ecco. È vero, a proposito di slancio ideale, sempre Yuri dice, ci hanno raccontato che gli ideali sono morti a favore di un solo ideale, quello del libero mercato. Certo, è un discorso complessissimo che dubito si possa affrontare in un minuto e soprattutto in una diretta Instagram, con tutto l'amore diciamo, per le piattaforme social, forse non è un argomento che riusciamo a risolvere e esaurire. Però anche questo, no? la spinta diciamo così, del capitalismo, che poi letta, io parlo degli scrittori perché mi occupo essenzialmente di letteratura, però gli scrittori del dopomuro si accorgono di come c'era stata una omologazione spaventosa, diciamo, da un punto di vista proprio della vita quotidiana. Forse in Goodbye Lenin era anche quello il punto di difesa, no? difendere una specificità, anche se a partire da un'assurdità, un'abnormità ideologica. Adesso non so bene da dove la puoi prendere questa suggestione, però effettivamente c'è anche questo tema. Ma sicuramente adesso, come dire, il tema dell'egualitarismo, de, come dire, dell'avere uh, lo stesso accesso agli stessi servizi, eh, non è affatto sparito, leggevo nei commenti, scusate, appunto, ripeto, non sono troppo multitasking, per cui faccio un po' fatica a, legge, a leggerli tutti. Eh, che sono cambiate, cambiate sicuramente le direttrici su cui si muovono de destra e sinistra. Eh, chi chi l'ha scritto diceva senza voler dire che non esistono più la destra e la sinistra. Benissimo, perché, perché è uno dei cavalli di battaglia dell'estrema destra quello di dire che non esistono più la destra e la sinistra. No, sicuramente c'è ancora un, un bisogno, basti pensare al dibattito che c'è adesso, c'è ancora adesso negli Stati Uniti sul, sul, appunto, sul tema della sanità per tutti, attualissimo. Eh, questo bisogno di, di egualitarismo nel vissuto è ancora fortissimo. Purtroppo, come sappiamo benissimo, al momento è molto spesso canalizzato appunto dalla cosiddetta destra sociale, che di fatto è appunto la destra, destra nazional, nazionalsocialista, ehm, che, che in qualche modo, l, l, come dire, vuole dividere la società in chi ha diritto ad accedere a determinati servizi, che dunque non sono più diritti ma privilegi, e chi ne deve essere escluso, che tendenzialmente sono gli stranieri e o i deboli, eh, che come dire, fascia sociale che spesso coincide. Eh, questo è sicuramente un asse su cui si, si sta ricostruendo il dibattito destra-sinistra, al netto del fatto che, ai noi, parlando di un'alta nostalgia, eh, in Europa è altrettanto forte, come in Russia è forte la nostalgia, in alcuni casi per l'Unione Sovietica, altrettanto forte la nostalgia per i fascismi, che di fatto avevano proposto eh, quel modello a partire da, da un secolo fa. E adesso no, appunto, forse siamo, così arrivi, rischiamo di arrivare alla chiacchiera da bar, eh, dicendo che manca una proposta forte della sinistra in cui ci sia dentro appunto il tema dell'ecologia, il tema di genere. Il tema, appunto, del, del, della libera circolazione, il tema dei diritti del lavoro, che di nuovo in questi, in questi giorni è, è di schiacciante attualità. So che ne hanno parlato con, con Marta Fana, Giovanni Carletti, con Marta Fana, proprio su questa piattaforma, appunto quali, quali segmenti produttivi si, si devono fermare, quali devono andare avanti. È un discorso che sembra prescindere completamente dai diritti dei lavoratori. Di nuovo alto tema che avrebbe dovuto essere della sinistra, che spesso non lo è. Matteo dice, eh, cita Galimberti, che in una conferenza disse che le civiltà che ergono muri sono destinate a crollare rispetto a quelle che costruiscono ponti. Eh, rispetto così a questa verità eh, generale, tu quando scrivevi l'età dei muri ecco, hai avuto questa sensazione che fossero più eh, di lunga gittata le civiltà che non avevano costruito solo muri ma anche ponti? Ma Sicuramente sì. Eh, tutti i muri prima o poi vengono giù. Questo, diciamo, lo, lo storico in questo caso si fa profeta. L'unica cosa che sappiamo per certo è che i prodotti eh, le opere dell'uomo, per citare il ciclo di, di, di, di conferenze e lezioni della terza, eh, prima o poi crollano. Non sappiamo quando. E sicuramente eh, un animale sociale e in movimento eh, come, come Homo sapiens, eh, ha sempre, ha sempre, come, è sempre cresciuto nell'incontro, nel confronto nello scambio e, e le società chiuse sono destinate a rattrappirsi, questo è ovvio. E, ovviamente appunto, non possiamo sapere quanto dureranno i muri. Giustamente prima non abbiamo poi commentato che ormai come dire, arrivano sempre più verso il cuore dell'Europa. Non, non mi stupirebbe nei prossimi anni di, di trovare muri e barriere all'interno dell'area Schengen. Eh, perché, perché se, sembra, come dire, è un, è un dispositivo di, di, di facile comunicazione quello del muro. Eh, di nuovo recuperando il tema manicheista, ci sono loro che minacciano noi, chiudiamoci e respingiamo loro. È eh, un messaggio talmente banale e superficiale purtroppo da, da, da spesso arrivare eh, a molti e eh, eh, credo che la forza della cultura sia, sia ridare complessità e mettere anche in crisi questa narrazione. Mentre arrivano altre, diciamo sollecitazioni che adesso pian piano cerchiamo di raccogliere nei 10-15 minuti che abbiamo ancora a disposizione, voglio chiederti una cosa che riguarda invece le identità, perché accanto a muri, anche nel tuo libro ovviamente, insomma, è una parola con cui eh, fai i conti, come se, diciamo, a un certo punto per difendere una presunta identità, ...astratto. aspetta che qua c'è qualche problema di linea, forse... Io ti sento però, sì, sì. non ti vedo ma ti sento, sento sì. adesso ti, ti vedo ma non ti sento più, prova, è andata benissimo fino adesso, tu mi senti? Annuisci se mi senti? ti sento più, chiediamo, sentono? Pronto? Il bello della diretta come si dice? Ecco forse Adesso lo recuperiamo, Carlo, da qualche parte, e riprendiamo gli ultimi minuti. Sparito Carlo, sì sì, adesso lo recuperiamo. Spero, dovrebbe lui mandare una richiesta di partecipazione. Abbiamo perso Carlo, che dovrebbe, non so se si è ricollegato. Canfora vedremo se c'è, qualcuno chiede dove è Canfora, se, se Canfora parteciperà. Non so se è su Instagram, ma in qualche modo faremo. Devo mandargli la richiesta di partecipare in diretta. Mi dicono, mi suggeriscono. Ok. In attesa di Carlo Greppi. Allora, Ci siamo di nuovo. È... Scusa, Scusa, non okay. so che è successo, ogni tanto c'è qualche problema. Ah, vedo, boh, mi sono perso qualcosa eh, di quello che dicevi? No, no, no, no. Eh, vai tranquillo. E a ricordarsi dove avevamo lasciato il filo. Ah, ecco, parlavamo di identità, no? mi sembrava un'altra parola ingombrante, come se appunto per difendere un'identità presunta, astratta, uno avesse bisogno di chiudersi nei muri. Ma sempre fatto impressione, no? nella contemporaneità, e penso ci abbia riflettuto anche tu, eh, le, la petizione, mettiamo, adesso senza entrare nello specifico, però la, la petizione eh, dell'indipendentismo, mettiamo. Non voglio fare una cosa specifica su Catalogna o altro, no? però l'idea è che tu comunque in un mondo. Che va in una certa direzione, quella, eh, che speri vada in una certa direzione, quella di abbattimento di frontiere, poi invece rivendicando un'identità, vi piombi, diciamo così, nell'idea nel, nell del muro, anche solo astratto. Tu quando senti parlare nel, nel 2020 di identità, ecco, che, che pensi che sia questa parola? Abbia un senso? Va, va declinata al plurale? Va difesa in qualche modo? Non esiste un'identità? Mi ricordo un libro di. Eh, François-Julien, l'identità culturale non esiste. Insomma, non lo so. Che effetto ti fa quando, si mette, quando la politica o la società civile mette in campo la parola identità? Ma eh, Io trovo che andrebbe abolita. Mentre parlavi mi è venuta in mente questa cartina che vi posso far vedere. Eh, dimmi se si vede. Sì? Mappa d'Europa se si affermassero tutti i movimenti separatisti. 2019, <ride> è pubblicata da Reddit.com. Eh, di nuovo, per chi, per chi si è connesso dopo, ehm, per ripeterci, eh, l'identità è una costruzione, una costruzione culturale, appunto l'identità non esiste, eh, ciascuno di noi è al massimo identico solo a se stesso, e eh, una cosa che mi è capitato di dire più volte è che io a migliaia di ragazzi in questi anni ho chiesto di definirsi, senza, senza come dire entrare prima nell'argomento, di definirsi con, con una parola e non mi è mai capitato che, che qualcuno, qualcuno o qualcuna di loro usasse un termine territoriale per definirsi, ma appunto viene da dire timido, sportivo, eh, non so, eh, appassionato di musica, piuttosto che nessun, nessuno mai dice italiano, piemontese, romano, europeo o, o chissà che altro. Eh, come dire, noi impariamo a sentirci territoriali perché in qualche modo eh, la cultura ci forgia e le parole forgiano i nostri pensieri. Tra queste parole, appunto, c'è identità che, che, che è veramente pericolosissima, eh, perché peraltro tutti noi siamo, siamo composti da tanti, da tanti sentimenti di appartenenza che spesso sono anche contrastanti tra loro. Eh, bisogna, credo, rifugire sempre alle semplificazioni, ahimè. Eh, mi è capitato di recente di commentare, eh, appunto, sui social. Eh, qualcuno che diceva i francesi mi fanno schifo per quelle vignette sicuramente come dire, non particolarmente riuscite eh, del, della pizza italiana al coronavirus e io mi sono, mi sono letteralmente imbufalito. Cioè, cosa significa i francesi mi fanno schifo? Cioè, L'autore la, di, di quel video eh, probabilmente di, di pessimo gusto è una persona che, come dire, che non, ha, non, non ha saputo fare buona satira appunto cioè parlare di decine di milioni di persone come se fossero un'entità un unica, per meno come dire, è, è, un, è un fratello del, del nazionalsocialismo, del razzismo, del fascismo più becero, cioè, non, non, non ha niente di diverso da quello. Anche prima eh, ho visto tra i mille commenti che, che si diceva di Israele quando parlate, eh, tema come dire, particolarmente convergente. In Israele c'è tutto un discorso di costruzione dell'identità in maniera particolarmente dicotomica, cioè gli israeliani e, e, e i palestinesi, e, e si cerca da ambo le parti, e sicuramente la, la politica di apartheid israeliana, come dire, rema in quella direzione, di, di scavare un fossato tra queste due presunte identità, tra, due, tra questi due fortissimi sensi di appartenenza, buttando fuori o da una parte o dall'altra tutti coloro che non vogliono... Sottostare a quella logica appunto, di, di, di separazione, mi viene in mente appunto il tema dell'ex Jugoslavia, dove, dove, dove a un certo punto dovevi decidere che cos'è, eri serbo, eri croato, eri bosniaco del Ruanda, e, e, e, e via dicendo. Ma è come dire, un tema che in ogni, in ogni conflitto che degenera eh, viene sempre fuori. Cosa sei tu? Devi decidere. Non puoi dire io non sono niente, io, io come dire, non rispondo alle vostre logiche. Se si arriva a un conflitto o appunto a un'espulsione, a una persecuzione se, e, tu, e tu non come dire non sottostai a quella logica, sei comunque vittima de, del, degli eventi. Approfittando ancora, giustamente qualcuno ci diceva che i server sono super stressati in questo momento, questo è anche un altro tema interessante, capire che non dipende solo da noi, in questo momento la rete è davvero stressatissima perché ne stiamo facendo un uso anche addirittura più, più accentuato del solito e quindi è normale che ci sia ogni tanto qualche, qualche stop. Però approfittando di questi ultimi minuti, no, c'erano due o tre commenti interessanti perché avevano a che fare. L'uno, con le radici, il senso della propria storia, che appunto non significa blindarsi dentro un'identità. Qualcuno diceva appunto, l'Avi mi pare, purtroppo la vediamo anche nella rivendicazione di identità tra nord e sud Italia, assolutamente ancora persistente. E allora a quel punto entra in gioco un'altra un riflessione proprio di questi giorni che ci sottopone Lodovico a proposito di identità, come giudicare il neopatriottismo di questi giorni. È una bella domanda perché. Eh, al di là del cantare l'inno dai balconi, cosa che è durata cinque giorni, i flash mob si stanno spegnendo, anche su questo cambio d'umore bisognerebbe riflettere, no? abbiamo fatto magari anche con una certa goliardia i primi giorni una certa strana e, e un po' contraddittoria euforia, adesso alle sei non succede granché sui, balconi, sui nostri balconi, i nostri terrazzi, è difficile tenere, diciamo così, emotivamente, così a lungo, ma a parte l'inno d'Italia, è vero che c'è stato un richiamo alla identità nazionale, cioè l'Italia ce la farà, quando in realtà non è un problema italiano, effettivamente. Quindi anche questo abuso dell'aggettivo italiano, per quanto possa farci piacere e anche, come dire, anche commuoverci il fatto che ci siano dei medici del nostro paese, degli infermieri in prima linea che stanno, però sai, quando riporti comunque al tricolore sulla, sulla finestra l'inno italiano c'è qualcosa che un po' mi lascia dei dubbi anche a me, come forse a Lodovico. Tu che dici? Ma, eh, sono totalmente d'accordo con te. Purtroppo, eh, e dico purtroppo, non, non è la classica formula, purtroppo per fortuna il paese che, che, che sta vivendo questa crisi è lo stesso identico paese di due mesi fa. Chiaramente i, travolto da una crisi sanitaria e dalle paure che questa si porta con sé. Ma, ma come dire, tutte le pulsioni purtroppo ci sono stati tantissimi commenti quando cercavamo di riconnetterci ho visto che alcuni erano legati alla nostalgia per i fascismi, però dico purtroppo quelle pulsioni eh, appunto verso l'uomo forte verso una chiusura una chiusura di senso, in, in senso nazionalistico c'erano e ci sono ancora per cui io non, non, non sarei assolutamente indulgente rispetto a questo bisogno di sentirsi parte di una comunità che lotta no Assolutamente no, noi siamo parte di un'umanità che lotta contro un problema che è globale, che è particolarmente accentuato in questa area del mondo, in questa penisola che con, con 160 anni di storia, per carità, e per cui onore, è, lo dico col cuore in mano, onore a chi sta lavorando 18 ore al giorno, per, tra cui tra l'altro parecchi medici stranieri. Per, eh, per fronteggiare questa epidemia. Tutti i ricercatori che in ogni parte del mondo, Italia compresa, stanno, stanno cercando di trovare una soluzione. Ma no, non bisogna assolutamente ricorrere, ricorrere al, al senso di, di unità nazionale, per, perché poi sappiamo come dire, co, con che vestito ne esce. Eh, sappiamo benissimo il mostro che genera ogni volta che, anche per praticità e per comodità, eh, si, si, si, si passa quella retorica lì. Una volta eh, un mio compagno di calcio, di gioco a calcio, conosco bene i meccanismi di costruzione di identità di gruppo, eh, mi disse così scherzando, ma dai ma facci, facci essere nazionalisti almeno quando gioca l'Italia ai mondiali. Ovviamente era, era una provocazione, però credo che abbia colto un punto molto serio. Ci sono dei momenti in cui, in cui abbassiamo la guardia e in cui io non lo faccio da vent'anni, credo. Cantiamo l'inno nazionale a squarciagola, tiriamo fuori le bandiere italiane. Però dobbiamo sempre pensare al, appunto al portato di, di violenza, morte, pericolo che c'è in ognuno di questi gesti. Io non, non, non sono così convinto che il confine tra, tra patriottismo e nazionalismo sia, sia così netto come, come molti, anche molti storici dicono. Eh, c'è il grande Roman uno dei più grandi intellettuali del Novecento, che nel suo libro Forse è più bello, Educazione Europea, fa dire a un suo personaggio patriottismo è amare, amare la propria gente, nazionalismo è odiare gli altri. E allora, visto che in tanti ci stanno seguendo, lancio una domanda al pubblico. Qual è il confine tra amare la propria gente e odiare gli altri? Non è, non è spesso necessario anche dover odiare qualcuno per poter amare i propri? Eh, bella domanda. E tra l'altro, noi abbiamo quasi finito il tempo, quindi te ne faccio le ultime due. Una ripertescandola dai commenti, e riguarda però appunto quello che lo storico di solito non può fare. Antonia La Terza ci dice: ne parleremo sì, forse pensavo, con Morgano Gaviroli, che vediamo eh, naturalmente, sì, sì. perché Casa La Terza va avanti ovviamente nei prossimi giorni. Tra l'altro già che Antonia segue magari ditemi qual era la diretta di domani perché non me lo ricordo più va, va annunciata però dice appunto Antonia parleremo della differenza tra patriottismo e nazionalismo proprio con, con Viroli eh, no adesso mi ecco Piero a un certo punto dice nei commenti eh, rispetto a un altro commento che ci parla di una speranza di rinascimento post coronavirus dice Piero ma forse il rinascimento parte, parte da noi non è, non è un, un movimento non è una stagione che si crea dopo una catastrofe è un'illusione anche quella naturalmente poi molti storici ci hanno spiegato che il rinascimento è solo una parte di quell'epoca che chiamiamo rinascimento? Non ti chiedo di fare il futurologo, ovviamente, no? Ma tu, quando senti parlare di questo dopo come un dopo eh, di, di, di rinascita, di riscatto, eh, di correzione delle disuguaglianze, cioè, ci credi in questa sorta di nemesi che si è abbattuta e che poi propone, che, che, che produce, diciamo così, un, un cambiamento? Ci pensi, ci credi davvero che possa essere così? Ma appunto non faccio il futuro. Sicuramente è in atto una mutazione antropologica, come, come l'Italia del Boom ha, ha creato, come dire, in questo caso appunto nella, nella comunità nazionale italiana una, una mutazione volta al consumo, adesso appunto, ne, nei rapporti interpersonali tutto quanto, visto che questa crisi comunque durerà dei mesi, i suoi effetti dureranno chissà quanto. E io e te che giriamo come, come dei matti. Per, per, per gli incontri de visu co, co, con le persone con gli studenti e, e, con, e con il pubblico ci, immagino che anche tu ti stia chiedendo sarà di nuovo possibile Come, radunare 50 persone in una libreria e discutere un libro? Sicuramente sì però ci vorrà del tempo perché la gente si fiderà molto poco nei prossimi anni a stare vicino ad altri per cui sicuramente una mutazione antropologica c'è e ci sarà e, e in qualche modo ne usciremo cambiati eh, non sono particolarmente ottimista e non penso che ne usciremo cambiati in meglio. Penso che appunto eh, faccio gli esempi più veramente che vediamo tutti scorrere sui nostri telefoni in questi giorni. L'odio contro i runner, eh, che, che è già diventato un odio contro i runner africani, perché la maggior parte, scusa, con, contro eh, le, le, le consegne a domicilio sono fatte in gran parte da africani, per cui di nuovo, come dire, si sposa. Questo bisogno di odiare qualcuno. Leggevo qualcuno che, che commentava: Io non odio nessuno, amo, ma non odio nessuno benissimo. Però questo bisogno di odiare qualcuno spesso appunto coincide con l'odiare chi è percepito che, come diverso. E, in qualche modo si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno, adesso due nuove teorie complottiste che, che, che escono, eh, ne esce una al giorno, per dare a qualcuno la colpa di quella che è a tutti gli effetti una catastrofe, appunto dettata, come dicevamo all'inizio, dalla natura e che, che la cultura non può fermare, la cultura può sicuramente decodificare. Io mi auguro che, che insomma, per riprendere un po' il filo, che, che in qualche modo l'umanità ne esca migliore rendendosi conto che i problemi vanno, vanno affrontati in maniera globale e che in qualche modo da, da una crisi locale tutti possono essere travolti, che sia sanitaria che sia di, di, di alta natura. Appunto Temo che non sarà così, temo che ci ritroveremo gli stessi problemi che avevamo pochi mesi fa. Eh, un, po', un po' mutati ma, ma, ma di, nuovo, di nuovo forti. Senti, dobbiamo quasi, appunto ti dicevo, chiudere e eh, la, dobbiamo chiudere così è anche un po' la logica di queste dirette consigliando un libro, quindi tra, ti chiedo di pensarci per chiudere magari una cosa che stai leggendo in questo momento, che insomma hai letto da, da poco, anche io aggiungo poi un consiglio, però vorrei finire sulla, sulla storia ci salverà, cioè il titolo del tuo ultimo libro, che probabilmente quando hai scritto e quando hai dato alle stampe non pensavi fosse... È così ancora più forte pensare che c'è una, una possibilità di salvezza anche guardando al passato, studiando la storia, visto che qualche commento ci parlava proprio della necessità di studiare, di capire, di tornare anche a pensare che sapere non è un accessorio, diciamo così, no, non è qualcosa che bah, insomma, può essere come dire un orpello in una vita. Sapere fa la differenza sempre. Eh, tu quando adesso ti, ti fai risuonare nella tua testa il, il titolo di questo libro, la storia, la storia ci salverà, in che termini pensi a, a una forma di salvezza? Ma eh, appunto in realtà ovviamente come, come ben sai il libro è stato pensato e scritto prima ed è uscito poche settimane prima eh, del, della crisi sanitaria in corso. Eh, credo che diverse cose che abbiamo detto in questa, in questa tre quarti d'ora. Siano, siano in qualche modo presenti nel libro eh, e siano quello che voglio dire, cioè che la storia ci insegna eh, a essere critici, a, a osservare la realtà con spirito critico, a, a saperne, sapendone di, di farne parte e, e in qualche modo ci aiuta a guardare meglio anche noi stessi. Eh, io appunto ho usato, nel libro ho usato come, come guida. Eh, tra gli altri il grande Marc Bloch che, che, che aveva fatto della storia eh, la sua vita, eh, forse il più grande storico mai esistito, e che alla fine sceglie di dedicare la sua vita alla lotta partigiana e muore nella resistenza francese. Eh, tutti gli storici degni di questo nome eh, hanno come dire, un approccio, eh, come dicevamo prima, universale ai problemi eh, e sanno perfettamente che appunto, tutti i discorsi eh, di, di appartenenza e di identità sono storicamente spiegabili, storicamente calati e in continuo mutamento, per cui come dire, non si fanno facilmente eh, ingannare appunto dal, dal, da come è settata la realtà nel loro tempo. Eh, io credo che una profondità storica per, per chi se ne occupa di professione come, come noi due e eh, eh, per chiunque sia assolutamente necessaria anche per, per sapere contestualizzare quello che stiamo vivendo. Se, se ti ricordi, all'inizio spopolavano eh, i paragoni con la, con la spagnola, con la, con la peste del 300, con la peste del 600 e del 700. Ovviamente tutto si può comparare, ma erano paragoni assolutamente infondati a partire dal tasso di mortalità, che non è una, nel caso di epidemia non è una cosa come dire, collaterale, è una cosa piuttosto sostanziale. Per cui, perché non ce n'è conoscenza. Perché, come dire, è quella che il grande maestro mio, Giovanni De Luna, chiama la storia usegetta, che prendi eh, in maniera superficiale, la usi nel dibattito pubblico e poi la getti via. Invece una conoscenza più, più strutturata della storia sicuramente ci può, ci può aiutare a tenere i piedi saldi. Rispetto al libro, ehm, libro da consigliare, eh, vi sorprenderò nel senso che non è un libro di storia, ma è un libro pubblicato eh, da, dagli editori La Terza, eh, un fumetto. Bastava chiedere di, di, di una blogger francese femminista di nome Emma, che, che io e mia moglie abbiamo letto proprio in questi giorni. E che, come dire, solleva dei problemi molto seri sul, sul carico mentale e su come ci si occupa della casa, dei bimbi, e, e di tutto quanto, e su come quasi sempre noi lasciamo, noi scarichiamo sulle spalle delle nostre compagne o delle nostre mogli la maggior parte del, dell'impegno familiare. Ci sono tanti altri argomenti nel libro, ma questo è un po', un po il, suo, il suo fil rouge. E visto che adesso iniziano a circolare parecchie vignette su, su, su coppie che si sgozzano e cose del genere, ovviamente di umorismo nero, ma, ma in qualche modo che colgono un problema, visto che in questo, in questo periodo molti di noi sono costretti a stare a casa, e in case più o meno piccole peraltro perché poi tanti vivono in spazi angusti e non è facile la convivenza, e non è facile come dire ristrutturare il rapporto di coppia, quel libro credo che ci dia tanti strumenti per provare a riequilibrare un po' i rapporti e il mondo in cui viviamo. Io il consiglio che do sempre, editori la terza, ma in realtà è abbastanza casuale, è legato a un libro, che, un libro di storia, però è come se fosse l'incarnazione di un mio sogno da ragazzino, cioè di un gigantesco libro eh, in cui studiare tutta la storia, come se fosse un macro sussidiario in cui ripercorrerla tutti. E tutta. E questo libro esiste perché si chiama eh, Storia del Mondo proprio ed è un volumone di 1200 pagine curato da Francesca Canale Cama, Medeo Feniello, Luigi Mascilli Migliorini, dall'anno 1000 ai giorni nostri. Non è soltanto un modo, proprio in questi giorni sono riuscito a cominciare la lettura, è abbastanza impegnativo, ma non per la scrittura, ma per la mole evidentemente, quindi avendo forse un po' più tempo mi sono messo in abissato dentro questa straordinaria lettura, ma è lo sguardo, uno sguardo di connessioni, cioè quello che spesso anche quando usciamo da una buona scuola ci manca. È l'idea, io chiamerei proprio comparatistica proprio della storia, purtroppo non c'è nemmeno per la letteratura, per l'arte, rarissima. Qualcuno la trova all'università, cioè l'interconnessione degli eventi, il fatto che uno non può guardare un micro, una microarea di un pianeta in cui tutto, come ci stiamo rendendo conto anche dolorosamente, è connesso. Quindi storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri. Gli appuntamenti prossimi sono lunedì con Alessandro Perissinotto, che è uno scrittore esperto di storytelling, è uscito un libro per la terza sullo storytelling, si parlerà di narrazione, quindi anche eh, rispetto al coronavirus Alessandro Perissinotto e eh, Lia Di Trapani, che è un editor della Casa Editrice, poi Stefano Mancuso, martedì, che come sapete ha spopolato con un libro interessantissimo sulla vita delle piante, eh, che ha aperto anche tutta una tendenza editoriale, e mercoledì una storica molto nota, una storica che lavora soprattutto sulla storia politica, cioè Simona Colarizzi. Grazie a tutti. Bravo Carlo Greppi, dice Robby proprio sul finale, quindi benissimo te lo dico. Anch'io grazie per le cose che scrivi, insomma per il modo in cui provi anche a fare divulgazione alta, rivolta, spesso, in modo specifico. Ai più giovani e quindi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qua. Insomma è stata una bella chiacchierata. Di solito, come ho detto in altre circostanze, è raro che alle presentazioni di un libro ci siano diciamo, una media di 100 persone che ti seguono in, in tempo reale. Quindi questo è molto bello, è un di più. Grazie a tutti e Casa La Terza appunto continua da lunedì prossimo. Grazie, grazie Paolo, grazie mille. Ciao.